Come potete vedere, mai è diventata una consuetudine questa schiuma bianca della solofrana. Oggi è ancora più accentuata. Impressionante. A parte le salazioni che, che arrivano qui. Non se ne può più.